Buongiorno, bentrovati a casa la terza, bentrovati in questo nostro spazio quotidiano che abbiamo inaugurato con l'inizio del lockdown e che vi fa compagnia alle 12 ogni mattina. Io mi chiamo Lia Di Trapani, sono un editor della casa editrice e vi sto parlando dei nostri uffici romani. Contemporaneamente in una sala accanto l'editore e un paio di altri colleghi stanno tenendo in Skype con eh, altre i colleghi ancora che sono collegati da casa, una riunione molto importante perché stiamo preparando il pacchetto Strenne, vi metto a parte di un pezzo di vita quotidiana della casa editrice, um, ma torniamo a noi, oggi ho il piacere di ospitare Costantino Dorazio che si unirà, a vediamo un pochino se è già connesso e eh, con Costantino parleremo oggi, eccoci, Ciao Costantino. Buongiorno, buongiorno Lia, buongiorno a tutti. Bentrovato, ci siamo pettinati rispetto Hai alla visto? nostra prova di questo mattina. So, maturina. più o meno, anche di vestiti bravo. in modo decente. Eh, vedi che personcine serie, <ride> Bentrovato. Allora, Pronto. stavo dicendo che oggi insieme a te parleremo di musei, parleremo del modo in cui sta cambiando, e verosimilmente cambierà almeno in parte eh, il nostro modo di fruire, dell'arte e parleremo anche di emozioni e, e a breve chi ci ascolta capirà perché. Due parole su di te, Costantino, anche se tra le persone che ci seguono so che ci sono e ci saranno dei tuoi follower che quindi già ti conoscono benissimo. Eh, Costantino è storico dell'arte e lavora eh, alla sovrintendenza capitolina dei beni culturali, quindi unisce sì. una competenza eh, teorica, diciamo, da studioso sui contenuti, sulla storia dell'arte, a una competenza assolutamente pratica fattiva legata alla gestione poi eh, appunto dei beni culturali e, e delle realtà museali e quindi sarà interessante affrontare eh, insieme a te Costantino eh, appunto aspetti sia pratici sia così eh, più legati al, al contenuto dell'arte. Allora, eh, io comincerei questa chiacchierata insieme a te intanto chiedendoti come stai, da dove sei collegato. Eh, sono nel mio studio, a casa, da dove sì, lavoro eh. da insomma, tutti i giorni da quando è cominciata la quarantena. In realtà noi funzionari del comune, insomma, soprattutto all'inizio abbiamo avuto la possibilità di andare Uh, almeno una volta a settimana nei, nei, nelle nostre sedi io in particolare in questo momento da un anno a questa parte circa lavoro uh, in un posto meraviglioso lì, uh, perché è il museo Pietro Canonica che oltre ad essere un museo molto piccolo uh, si trova nel cuore di Villa Borghese quindi mi sono goduto Villa Borghese in questi giorni deserta, ovviamente non ho passeggiato per la villa ma solo vederla dalla, dalla finestra dell'ufficio è stata un'esperienza meravigliosa Bene, dopo esserti fatto invidiare da tutti… Eh, vabbè, dai, io faccio sognare, faccio sognare. Ma hai ragione, <ride> ma hai ragione. Allora, Costantino, ehm, io comincerei questa nostra chiacchierata a partire dal sondaggio che noi abbiamo sì. lanciato. Eh, su Instagram, sai che noi anticipiamo sempre queste chiacchierate eh, con una domanda che poniamo a chi ci segue in questo caso abbiamo fatto una domanda molto pratica e abbiamo chiesto eh, se in queste settimane in cui i musei sono stati chiusi ehm, è stata fatta l'esperienza del museo online allora, intanto ti, ti dico eh, qual è stata la risposta a questa nostra domanda il 40% ci ha risposto che sì ha visitato un museo online e quindi il 60% no. Allora, la maggioranza oh. delle persone non hanno fatto questa esperienza, io non ho idea dei dati soliti, credo che il 40% non sia un dato irrilevante però rispetto alla, alla media e... Poi ti lascio Sì, parola sì, sì commento, approfitto sì, sì, per chiederti un chiarimento che serve a me in prima battuta, perché nella chiacchierata che abbiamo fatto preliminarmente mi sono resa conto di avere le idee un po' confuse. Ci vuoi spiegare che differenza c'è tra un museo online e un museo virtuale? Certo, nel frattempo saluto Alessandro Marzomagno che si è collegato, insomma, che tra l'altro è anche un altro degli autori. Serie di amici progetto. Eh, esatto, che esatto. esatto. Uh, allora, uh, virtuale e online l'abbiamo capito fondamentalmente in, questi, in questo periodo: qual è la differenza? E fondamentalmente è una differenza, diciamo così, tecnica e soprattutto una differenza che determina un'esperienza completamente diversa uh, di, di, di un museo. che uh, Non mi sorprende il fatto che diciamo, la percentuale che non li abbia visitati sia inferiore rispetto a quella che li ha visitati, perché, eh, è, cioè, superiore perché effettivamente ancora oggi a noi uh, l'idea di dover andare in un museo attraverso un sito internet, attraverso un'esperienza nel cellulare, come dire, un po' scoraggia, no? perché è, giù, è vero, è verissimo, l'arte è fatta per essere vissuta i, i, fisicamente, no? con, insomma, con, per, perché produca delle emozioni. In realtà però, tra eh, le varie possibilità che i musei hanno di essere presenti online, l'esperienza virtuale è quella che si avvicina di più all'esperienza fisica. Sostanzialmente, quando parliamo di esperienza virtuale, parliamo di un software, di un programma, di una uh, pagina, di un, uh, anche di uno strumento che ci permette fisicamente <ride> di entrare nello spazio in cui sono presenti le opere d'arte. Quindi ricostruire virtualmente, per esempio una delle ricostruzioni migliori che esistono online è quella delle stanze di Raffaello in Vaticano i musei vaticani l'hanno fatto già da di diverso tempo ed è veramente spettacolare perché ti sembra di ritrovarti fisicamente all'interno poi ci sono degli strumenti che ti permettono di farlo anche attraverso l'Oculus sostanzialmente ti metti o il tuo telefonino o uh, un, degli occhiali diciamo, appositi che collegati via bluetooth, cioè senza uh, cavi, con il computer o con il cellulare, ti fanno ancora vivere di più l'esperienza di essere dentro lo spazio espositivo. E questo è il museo virtuale. Ovviamente, via può immaginare, questo costa abbastanza perché si è realizzato. Quindi eh, no, è più difficile che esistano musei che si attrezzino ad una visita virtuale. Il museo online, invece, è quello che sorprendentemente anche in Italia è stato molto arricchito in questo periodo e che si è dato moltissimo da fare perché le istituzioni museali, ma anche le fondazioni private, anche alcune gallerie private hanno riorganizzato quello che già avevano prodotto per essere visto online, quindi video, interviste, documentari, uh, oppure hanno prodotto delle cose nuove, uh, per esempio i musei civici di Roma, che hanno la pagina um, uh, su Facebook Cultura Roma, hanno creato questa serie di contenuti che va sotto l'hashtag La Cultura in Casa, in cui i miei colleghi, devo dire, con grande impegno e inventandosi un nuovo lavoro, perché tu devi immaginare che eh, come dire, esistono gli esperti di questo tipo di comunicazione che magari lo fanno in televisione, io un pochino lo faccio, insomma. Ma gli storici dell'arte e soprattutto i curatori dei musei, questa cosa, insomma, la sanno fare poco, ma poverini, non perché non sono in grado, ma perché non è, non è nelle nostre competenze, non so come dire. Invece, Costantino, ti interrompo per dirti che in questa fase tutti noi operatori della cultura, eh, come dire, uso il noi perché eh, libri, certo. <ride> eh, opere d'arte, insomma, facciamo parte dello, dello stesso orizzonte no? di, di, di mondo e di cultura, eh, ci siamo impegnati eh, per coprire un vuoto, per eh, supplire una mancanza che ovviamente ha rappresentato e rappresenta una ferita. Anche io, prima di questo mese ultimo, eh, non, non mi ero mai presentata su Instagram per una diretta. Questa nostra iniziativa, in qualche modo, come dire, risponde alla stessa esigenza a cui stanno rispondendo i tuoi colleghi storici. Certo, comunico, tra l'altro cerchiamo di, di mantenere una continuità. Con eh, le tante persone che stanno soffrendo per l'impossibilità. Eh, Assolutamente. Tra l'altro, anticipo a chi è collegato che tra poco vi faremo vedere una cosa che forse non è quasi mai stata fatta durante una diretta Instagram, perché Lia gentilmente si presterà a mostrare le, alcune immagini di cui parleremo, ma direttamente sulla diretta, quindi non come ho fatto altre volte mostrando eh, dei, dei cartelli o delle cose. Quindi questo è anche un grande esperimento. E ti. Ti devo dire la verità, adesso chiaramente fatta la tara della tragedia, dei, dei, dei problemi, insomma, di, di quello che ci aspetterà nel futuro, che insomma è ancora tutto quanto da capire, da questo punto di vista, cioè la comunicazione della cultura online e soprattutto dei musei, questa pandemia ha prodotto un'accelerazione fortissima. Cioè, non che i musei non avessero già capito che forse dovevano avere una pagina Facebook, essere presenti su Instagram, ma in questo momento sono stati costretti, hanno avuto anche più tempo, diciamo la verità, perché c'era meno da occuparsi di problemi di guardiania, di assicurazioni, di trasporti, o non si poteva uh, lav lavorare in questo, diciamo, come si fa solitamente. e Quindi, quell'impegno, quel tempo è stato dedicato a accelerare questo, uh, questi contenuti, che rimarranno. Cioè, questo, secondo me, tutto questo è veramente un grande cambiamento e una piccola rivoluzione nella cultura dell'arte, nella comunicazione dell'arte che eh, rimarrà ed è stata possibile grazie a questa esperienza. No, oh no, sicuramente è un patrimonio che rimarrà a noi operatori e anche Scusami, e anche appunto a chi fornisce di queste esperienze. Senti Costantino, ti voglio fare una domanda eh, così, di futurologia. Capisco che eh, è difficile immaginare cosa succederà tra poche settimane, figuriamoci tra pochi mesi o tra pochi anni. Eh, questo passaggio in avanti che c'è stato in direzione di una così, maggiore eh, attitudine al virtuale, al digitale. Eh, ovviamente rimarrà una competenza importante per chi produce l'arte, per chi organizza, per noi operatori del settore. Dal punto di vista eh, del pubblico, dal punto di vista di chi eh, ha sempre frequentato i musei, le mostre eh, e, e ha seguito appunto in presenza eh, gli eventi e le esposizioni, secondo te cambierà qualcosa per sempre? E articolo meglio questa domanda. Da un lato c'è cioè, un precedente, cioè l'esperienza che fino a ieri magari nessuno di noi aveva sentito l'esigenza di fare, perché io che vivo a Roma, fortuna mia, alle stanze di Raffaello tutto sommato, organizzandomi un minimo e prenotando, ci posso andare di persona. Eh? Oggi effettivamente mi torna utile sapere, e nel frattempo ho letto di consigli eh, che arrivano dai nostri, dalle persone che ci seguono di altre realtà eh, sì, poi magari ne segnalo anche alcune. Sì, infatti, lo, lo, lo, lo registravo semplicemente perché fosse un promemoria per te. Ehm, e, come dire, il, il fatto di aver avuto accesso a questa modalità digitale virtuale potrebbe forse farmi dire, ma sai che c'è? È, È un'esperienza comunque bella e interessante. Quindi cambia qualcosa dal punto di vista proprio, come dire, dell'abitudine del consumo culturale. Seconda domanda, e veniamo alla cronaca, eh, Pare, smentita, che dal prossimo 18 maggio i musei potranno riaprire, ti chiedo conferma, innanzitutto, eh, e però apriranno certe condizioni, che renderanno diversa l'esperienza. Oh. Allora, anche da questo punto di vista ci sarà, come dire, un effetto di scoraggiamento rispetto all'esperienza fisica della visita nei musei. Cosa ti immagini? Guarda, uno, di, eh sì. Uno, Certo, diciamo come se avessi la palla di vetro. Allora, dal punto di vista del pubblico, secondo me una cosa molto positiva è che finalmente uh, ci, si è per chi ovviamente è interessato, è appassionato in qualche modo mh, si è un po' andata a, a, a cancellare o a diminuire questa uh, diffidenza nei confronti uh, dell'utilizzo del, degli strumenti tecnologici per fare anche un'esperienza artistica uh, perché se lo si usa bene comunque a, a vedere anche una mossa attraverso un video come anticipazione di quello che poi potrà essere certo. un'esperienza fisica può dare delle emozioni forti può essere particolarmente interessante per esempio eh, online c'è una grandissima quantità di strumenti che possono essere utili a introdurre i bambini i, i ragazzi nei confronti dell'arte proprio stamattina mi sono andato a riguardare un po di siti il moma eh, oltre ad aver raccolto una grandissima produzione che hanno su youtube eh, per esempio ha dedicato una sezione che non c'era all'education eh, quindi i propri operatori education apro e chiudo una parentesi lì, a quelli assunti dal MoMA, perché tutti i collaboratori esterni il MoMA li ha licenziati praticamente due giorni dopo la chiusura, e anche questo poi è un problema occupazionale certo. che anche in Italia, insomma, non è indifferente. Chiudendo la parentesi, per esempio lì ci sono tutta una serie di tips, no? di suggerimenti, che possono che loro hanno pensato per gli insegnanti. Di storia dell'arte, ma che possono essere anche utili per eh, i, i genitori. Quindi uh, queste istituzioni si sono, come dire, hanno in qualche modo sono venuti anche incontro a chi effettivamente questi strumenti li utilizza tutti i giorni. Stamattina, per esempio, è arrivata la notizia che gli uffizi sono su TikTok. Ora non so se tu sai cos'è TikTok. Sì, lo so anche se diciamo, ho superato la fascia d'età. Eh, I tuoi figli cellulare. hanno il cellulare? Frequentano no. TikTok. Loro sono troppo giovani, però troppo so giovani così. ancora. Insomma, TikTok è il social media dedicato proprio ai più giovanissimi, anche se in realtà lo frequentano anche gli adulti, ma è caratterizzato da che cosa? Da dei video brevissimi che durano 15 secondi o poco più. Ma la cosa importante è che per essere su TikTok, per acquisire follower per dare un senso alla propria presenza su TikTok. TikTok, in qualche modo devi far ridere. Devi essere ironico. Ecco, devi in poco tempo colpire l'attenzione attraverso l'ironia. Beh, gli uffizi ragazzi, l'ho visto stamattina, l'hanno fatto in un modo incredibile, anche con grande coraggio, perché vedrai che ci sono, non so, il tondo doni di Michelangelo in cui la Madonna, che non so se ti ricordi, tiene il bambino dietro le spalle, praticamente fa esercizi fisici con questo, so, hanno animato delle opere. Allora, ho capito, certi puristi potranno dire, ah, ma sono dei pazzi. Allora, che gli uffizi si sono, eh, come dire, rimessi in gioco per attrarre e attraverso un linguaggio molto, molto ironico, anche i più giovani, i più piccoli, per me è una cosa straordinaria che sicuramente questa pandemia ha prodotto. Poi, i ragazzi andranno a vederlo, cosa succederà quando andranno a vederlo? Per chiudere la tua risposta andando andare alla seconda domanda che mi hai fatto? Beh, allora, eh, è stato conto a dirlo domenica sera che il 18 maggio apriranno anche i musei, quindi noi ci fidiamo, eh, anche se il decreto del 18 maggio non è ancora uscito, quindi tutto può succedere ancora. Ehm... Um, Sarà una bella avventura, perché entreremo scaglionati, dovremo, essere, dovremo rispettare il distanziamento sociale che ormai conosciamo tutti, e non ci potremo più avvicinare in due persone ad un quadro e magari commentare un dettaglio, no? perché il, magari la persona con cui siamo andati a vedere la mossa sarà a due metri di distanza, quindi sarà… veramente saremo obbligati a fare un'esperienza solitaria dell'arte. No? Qualcuno l'ha sempre cercata. Qualcun altro, invece, no, è disperato, non la ritiene uh, interessante. e sarà, sarà mo cioè Non avremo più le folle. Per tanto tempo non avremo più le folle. Io, insomma, cercherò di prenotare i musei vaticani, perché i musei vaticani sono veramente no, i musei più affollati del mondo e magari veramente non mi, mi permetterò mi di vederli in modo uh, unico. Considera, per esempio, che pare, e questa è una voce, quindi te la do assolutamente come voce non confermata, che ehm, se e quando riaprirà la mostra di Raffaello delle Scuderie del Quirinale. Che aveva è... fatto appena in tempo a SPA. Poveriamo. Sì, no? è tempo, una, una settimana, settimana infatti. Più. Doveva chiudere a giugno. La stanno, prima di tutto, tentando di prorogare di almeno tre mesi. Ma l'idea, secondo me, non così balzana è di aprirla a H24. E vediamo per che tutta succede. la notte, eh, sì. 24 ore sì. di apertura. Sì. Quindi potremmo sì. andare alle 3 di mattina a visitare... È un'ipotesi, io non so se poi sarà possibile, però immaginano, no? Per no? valutare cioè, le strategie, appunto, che, che si, si stanno mettendo in campo per affrontare la, la situazione. Perché quella è una mostra dove tu hai bisogno, che, anche per recuperare le spese, hai bisogno che ci ne venga tanta gente, no? Ah, L'idea, magari non tutti i giorni, verrà aperta H24, magari solo alcune notti a settimana, però. Insomma, è un altro pianeta, un'altra dimensione in cui questa esperienza ci sta portando. E secondo me non è sbagliato. Guarda Costantino, ci hai detto in, in pochi minuti eh, una serie di cose interessantissime. La prima che mi sembra rilevante è quella legata anche agli strumenti pensati per i bambini, per i ragazzi e per chi insegna storia dell'arte eh, e che ci dice che il digitale, che appunto non va guardato con sospetto decisamente perché è semplicemente un'opportunità in più, può essere un ottimo veicolo di avviamento, no? può essere come dire, un invito eh, in cui tra l'altro le generazioni si riconoscono, come dire, in maniera più naturale, essendo il mondo digitale, certo sono immersi. Un altro aspetto che, che mi sento di condividere è legato al fatto che non esiste alternativa tra eh, esperienza, come dire, reale, fisica e esperienza virtuale. Ma esiste la possibilità di moltiplicare le vie d'accesso allo stesso oggetto di interesse. E guarda, Costantino, è un po' la stessa cosa che succede nei libri, no? Noi per anni ci siamo sentiti chiedere dai editori, avete paura che con l'ebook scomparirà il libro? A parte che il libro, come dire, in quanto eh, testo, contenuto, è, è il medesimo e cambia il supporto. Ma io ho sempre pensato che c'è spazio per canali diversi, per forme di fruizione diverse. Sono d'accordo con te. E, e non esiste, come dire, il lettore, così come il fruitore di arte di serie A o di elite, come dire, che seleziona un modo snobbando l'altro, ma ciascuno di noi, a seconda, delle occasioni, delle fasi della vita, dell'umore, della giornata, può avere accesso in modalità diverse, no? Credo a. Ma sai, l'importante è rispettare la, la, la verità dei fatti delle notizie insomma, perché chiaramente anche l'arte può essere oggetto di fake news o di eh, costruzione di, di leggende insomma, o, o se magari ti va di raccontare eh, un fatto, un quadro, un'opera attraverso oh, una leggenda devi dichiarare che si, sei, si stai muovendo in quel mondo lì certo. con la dimensione lì quindi nel momento in cui eh, come dire non si eccede nel sensazionalismo no? come magari fanno anche certi programmi certi eh, sì Uh, pur di attrarre ma si rispetta la storia o anche si rispetta la, la, quello che l'artista contemporaneo dice nel caso della contemporaneità secondo me io sono perfettamente d'accordo con te cioè l'arte è e la cultura in generale più accessi, più punti di vista ci sono e meglio è io l'ho sempre, certo. sempre io penso, sempre Costantino, sempre. è una cosa che ci siamo detti così privatamente scambiandoci le impressioni su questo periodo che stiamo vivendo un po' tutti una sorta di esperimento no? siamo, sì, siamo delle cavie diciamo che ci aspettano come dire, tempi anche interessanti e anche su questo fronte sarà interessante capire che cosa cambierà io Costantino in chiusura di questa prima parte della nostra chiacchierata perché poi voglio che, che parliamo insieme di emozioni eh, ti volevo chiedere anche raccogliendo alcuni dei suggerimenti che ci sono arrivati dalle persone che ci seguono e sì. che credo tu abbia letto come me eh, vuoi dare in maniera del tutto libera ovviamente eh, alcune indicazioni su buone pratiche che tu conosci su appunto tutte cioè, le stanze di Raffaello. Ci sono altre realtà in Italia, ma anche nel mondo, visto che uno dei vantaggi del digitale è che non c'è bisogno di prendere un aereo per andare al MoMA, esatto. che ci vuoi eh, suggerire eh, che possano essere interessanti da ascoltare. Allora, Allora, eh, ri ripeto, per chi si fosse collegato dopo, andatevi a cercare i, i i canali social degli uffizi perché sono molto, sono molto buoni eh, tra l'altro proprio poco prima che iniziavamo eh, l'ufficio stampa del, degli uffizi mi ha raccontato che loro hanno aperto la loro pagina facebook in occasione della pandemia, cioè subito dopo il lockdown e i loro video in questi due mesi hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni che eh, insomma sono tanti già anche per un, un videoclip su youtube pensate insomma per un museo poi chi si è comportato molto bene fin dall'inizio, eh, è il, il Museo Egizio di Torino. Il Museo Egizio di Torino, con le passeggiate del direttore, ma poi anche con la messa in campo dei curatori delle diverse sezioni, ha eh, prodotto dei contenuti eccezionali, straordinari, bellissimi, molto pieni di curiosità e come, soprattutto con i tempi giusti per l'online, che chiaramente insomma, non, non permette di fare... Eh, di stare, non non, come dire, non invita a rimanere troppo tempo, insomma, troppo a lungo. Uh, e poi ci sono i grandi musei internazionali, sinceramente, scusatemi, il Maxi, il Maxi, che in realtà già lavora da tanto tempo sul digitale, ha fatto un bellissimo lavoro di raccolta e di riorganizzazione dei contenuti, uh, quindi insomma, funziona molto molto bene. A partire da domenica, da questa domenica mi faccio anche un po' di autopromozione, Lia, uh, la Fondazione Merz di Torino uh, inizierà delle interviste eh, una le faccio anche io in una serie di conversazioni sul contemporaneo però molto divulgative, molto semplici aperte a tutti, la prima eh, domenica pomeriggio sarà con eh, il, il responsabile della sezione eh, siciliana della TGR, eh, perché l'idea è quella di portare a parlare di contemporaneo persone che non se ne occupano mh? e quindi cercare di vedere altri la punti di sfida, vista esatto, e poi va bene devo dire che le grandi istituzioni sono assolutamente al passo con i tempi Louvre, Tate, eh, l'ho visto un po' più, insomma, meno reattivo, insomma, sul sito. Uh, però ecco, questi, secondo me, sono ottimi spunti, intanto. Ti ringrazio per i consigli, e li seguiremo senz'altro. Mentre parlavi stavo riflettendo al problema enorme della sostenibilità economica, nel senso che, naturalmente, queste iniziative sono iniziative che vengono offerte gratuitamente, immagino. Certo, sempre. Sì, sempre. E non è ovvio, ovviamente, come dire, eh... Immaginare un futuro in cui le entrate si ridurranno e quello che si offre all'utenza è un servizio che, che non ha una controparte economica, ma apriremmo una questione enorme. Tu prima segnalavi giustamente anche il problema, grandissimo, gravissimo, che stanno vivendo molti professionisti del settore, ovviamente è come dire, vale per moltissimi altri campi, ovvio. Cioè. Questa, questa tu pensa la... soltanto ai miei colleghi guide turistiche cioè per eh. loro è come un'intera stagione persa eh. cioè quelli che lavorano con gli stranieri eh. ovviamente la maggior parte che eh, no, quest'estate parte anche il fatto che l'estate è bassa stagione per l'attività culturale quella degli stranieri ma questo era il periodo maggiore tra, tra marzo e giugno è l'altissima stagione e quindi è completamente persa mm, diciamo che insomma eh. c'è cioè, Alessandro Marzomagno che nostro comune amico che insiste sul fatto che l'archeologico di Venezia ha fatto ho grandi capito. cose sì, non ha detto che era il primo, c'è cioè la gara non l'ha fatto prima di quello ma <ride> andate anche è... all'archeologico di Venezia bravo Alessandro <ride> dire. campanilismo, di il campanilismo. Che segue, eh? Eh, tra l'altro è... Alessandro spero che anche tu abbia visto i delfini sul Canal Grande no? cioè, sono, sono girate delle immagini lì, a ma Alessandro credo che sia quarantenato a As... Milano ah le vabbè, ok, magari gliel'hanno mandate va bene, va bene senti Costantino, grazie per questo giro d'origine Um, io ho uh, ah, ecco se... il Museo Archeologico di Venezia è online con noi, ah, giustamente. Beh. Grazie, Ale. mi hai invitato una brutta figura. <ride> Allora, ehm, grazie per questa, questa panoramica. Io prima eh, avevo iniziato a presentarti, ma sì. ho solo comunicato quello che è il tuo ruolo proprio professionale, eh, appunto alla, alla sovrintendenza ai beni culturali qui a Roma. Non avevo detto che tu eh, da diversi anni svolgi un'intensa attività di divulgazione, sei presente in molti spazi radiofonici, televisivi, ma sei naturalmente autori di libri, molti dei quali di grande successo con un editore che ahimè non è la terza, hai pubblicato eh, delle opere eh, che hanno avuto grandissimo seguito dedicate ad alcuni maestri della storia dell'arte italiana, voglio nominarli, sono Caravaggio Segreto, Leonardo Segreto e Raffaello Segreto, eh, che invito eh, appunto a leggere. Grazie, a grazie. A E eh, insieme a me, insieme a noi editori La Terza, hai poi pubblicato un libro che si intitola L'arte in sei emozioni, lo mostro come al solito, al contrario. Va eh, bene, <ride> Insomma, il titolo l'ho ricordato: che è un modo ehm, curioso, originale, divertente, irriverente di avvicinarsi all'arte. Nel senso che eh, tu hai mescolato in questo libro uh, le tue conoscenze e competenze uh, che spaziano su secoli di storia dell'arte ha alcune tue uh, considerazioni uh, appunto, legate alla psicologia dell'essere umano, sia perché l'arte suscita emozioni, eh, sì anche perché l'arte ha rappresentato molte di queste emozioni. Noi, eh, io e Costantino ci siamo molto divertiti quando si trattava di costruire l'indice del libro nel pensare quali fossero le, le emozioni che dovevano essere trattate. Siamo partiti da quelle classiche che, che studia la psicologia, perché l'emozione come direi, è un tema fondamentale della psicologia generale, che si studia al primo esame, credo, nelle facoltà di, di psicologia, nella materia di psicologia generale. E eh, Costantino eh, ha voluto però spiazzare un po' eh, e dedicare ciascun capitolo non alle emozioni classiche, che sono no, di gioia, tristezza, quelle che tutti conosciamo, ma le nomino, tanto sono solo sei, a eh, sentimenti, stati d'animo, eh, appunto, meno, meno scontati e sono desiderio, delirio, allegria, tormento, stupore e dubbio. Io ho chiesto a Costantino, in vista di questa nostra chiacchierata, di condividere con chi ci ascolta alcune delle sue riflessioni, che appunto sono contenute anche nel libro, a una in particolare di queste emozioni. E visto il periodo che stiamo vivendo, ho chiesto a Costantino di parlarci dello stupore, perché direi che, eh, come dire, eh, ci comune in qualche quello modo quello che ci sta capitando eh, essere associato a questo sentimento di spaesamento no? e di eh, così, eh, difficoltà, se vogliamo, di, di fronte a qualcosa che era imprevisto. Certo. Costantino. Certo, Sai, Elia, uh... Avremmo forse dovuto mettere stupore all'inizio del libro, come cioè, prima emozione. C'è un, una persona che ci segue che dice avremmo dovuto parlare del delirio. Hai ragione, anche ha ragione, il delirio, delirio, effettivamente, anche questo. Eh. Uh, comunque, se volete, poi magari ripetiamo, perché anche non ho anche il dubbio, dubbio adesso. Insomma, ragazzi, comprate diciamo, il libro, fate bene, eh, vero. Eh, diamo un senso a questa diretta. Allora, no, adesso, per, per farla breve, tu hai introdotto benissimo il libro. La cosa, diciamo, secondo, per me, perché è stato molto interessante, che nello studiare queste, nel selezionare, nello studiare queste emozioni, diciamo che le opere d'arte hanno dimostrato come le emozioni non sono state percepite e raccontate nella, nella nostra storia, nella storia dell'umanità, sempre nello stesso modo, no? Io faccio sempre degli esempi, se volete, banali, ma molto chiari, non so, quello che faceva ridere gli antichi romani, eh, le, se andavano a cercare le barzellette, no? O la, le satire di Marziale, noi oggi spesso ci lasciamo anche un po' indifferenti, oppure quello che faceva innamorare perdutamente nell'epoca romantica, in epoca medievale, era considerato uno scandalo assolutamente da non, da non condividere. Quindi le opere d'arte diventano un po' la prova del nove, cioè no, la rappresentazione proprio fisicamente come gli artisti nel corso dei secoli hanno rappresentato queste emozioni e quindi come le hanno vissute i loro contemporanei. Lo stupore, dicevo, avremmo dovuto metterlo all'inizio del libro perché Cartesio che a metà del Seicento pubblica Le passioni dell'animo, questo saggio, fondamentale un po' anche un po' il suo testamento da un certo punto di vista, lui pone la meraviglia, l'admiration, eh, eh, proprio all'inizio di tutte le emozioni. Per un motivo semplicissimo, Lia. Perché se ci pensi, eh, lo stupore è l'emozione più frequente nei bambini. No? perché eh, ogni cosa che conoscono, che toccano che vedono, è una cosa nuova e quindi reagiscono quando anche insomma sono in buona diciamo, in un buon, un buon momento con lo stupore, con la meraviglia e quindi vuol dire che se è l'emozione che, che, col, che colpisce colui che non ha conoscenza, colui che non ha esperienza è proprio per eh, diciamo, questa deduzione, per Cartesio l'emozione Principe, che sta all'inizio di tutte le altre. Poi anche i filosofi greci, no? più volte esatto, Platone, Aristotele, Aristotele, appunto, sostengono la che la, la, la, la filosofia, esatto, la, la, la filosofia parte, nasce proprio dall'idea dello stupore, della meraviglia che abbiamo nei confronti dei fenomeni naturali che ci spiegano e ci spingono a chiederci il motivo per cui accadono. E lì, quindi poi il ragionamento. Io, eh, chiaramente, nel libro partiamo dall'antichità, partiamo dalle tragedie greche, dalle eh, maschere antiche, però eh, oggi, visto che il tempo è breve, vi ho portato quattro opere, no? Che ho dato, Io quattro sono opere, che Esatto. Partire ah. dalla prima, quello che sta per accadere, ragazzi, non si è quasi mai visto su Instagram. Allora, vediamo, vediamo se ce la facciamo. Eccola qua. Quindi Lia ha preso questa immagine cioè, compare ancora lei. Perché è interessante questa, uh, questa quest opera? Questo è un dettaglio del compianto sul Cristo morto che è stato scolpito da Nicolò dell'Arca, che era uno scultore barese che arriva nel 400 a Bologna e, ed è, diciamo, ha una datazione molto incerta perché addirittura ci sono 30 anni no, in cui eh, non abbiamo nessun documento su quest'opera tra gli anni 60 e il 90 del 400, potrebbe essere stata scolpita, ed è in una piccola chiesa nel cuore di Bologna. Allora, guardate queste due donne, sono Maria di Magdala e Maria di Cleofa, che sono arrivate a, a, a, a, a, a vedere, ad incontrare Cristo che è appena stato deposto dalla croce ovviamente il gruppo è più grande, ci sono anche altri personaggi. Perché è incredibile quest'opera, soprattutto per l'epoca in cui è stata scolpita? Perché nel 400 se abbiamo un po' in mente alcuni grandi capolavori, pensiamo no, a quelli di Botticelli, alle opere di Perugino, di Piero della Francesca, cioè le emozioni forti non vengono quasi mai rappresentate. Siamo cioè, abituati a uno stile un po' più composto. Esatto. Eh? L'arte aveva il compito di confortare, di portare a contemplare no, il sacro, ma l'idea di sconvolgere attraverso la rappresentazione di emozioni fortissime è assolutamente, eh, in quest'opera, avanti con i tempi, ancora prima, poi lo vedremo con il di Leonardo, ed è anche un po' unica, nel senso che si apre e si chiude con quest'opera. Non è che dopo... Eh, il, il, il, il compianto di Nicolò dell'Arca comincia un percorso. No, è proprio come dire viene fuori dal nulla questa operazione. Forse qualcuno sostiene che Nicolò dell'Arca nel realizzare quest'opera in cui loro mescolano. Lo stupore, la sofferenza, perché immagina di queste donne che per tre anni hanno seguito un signore, una delle due, la, la, la Maria di Magdala, era anche abbastanza uh, ricca, quindi aveva anche rinunciato alla sua fortuna, e poi se lo vedono morto stecchito lì davanti, no? vedono proprio crollare tutte le loro speranze. Ecco, qualcuno sostiene che Nicolò si sia ispirato alle espressioni di alcuni parenti che andavano a trovare i propri cari nell'ospedale proprio accanto alla chiesa. Eh, è l'ospedale della vita e della morte, si chiamava, e, e, e, e quindi dalla realtà, dal vero, abbia preso queste espressioni fortissime. Però sappiate, è un unicum in quell'epoca storico-artistica. Quello che invece determina un, un passaggio, insomma, un, un, soprattutto un grande, poi, eco, è l'opera successiva. Vabbè, sì, la, io la... mi scuso anticipatamente perché la mia figura che compare coprirà un tempo eh no, E ne, ne farai parte, lì. Eh. Mamma mia, ecco. che. che... <ride> domini Quattro. sul cenacolo di Leonardo, ne fai non parte. Ma un bisogno di presentazioni l'opera di cui ci dirai. Esatto, c'è cioè Francesca che dice: no, è, sembra uno scatto fotografico. Sì, effettivamente sì, quello di Nicolò sembra uno scatto fotografico, ma lo è, sembra ancora di più il cenacolo di Leonardo, sul quale potremmo stare a parlare ore, giorni, mesi e anni, però. Parliamone un attimo dal punto di vista delle emozioni, no? Allora, prima di tutto il cenacolo, qualsiasi cenacolo voi guardiate, ovunque siate, eh, rappresenta sempre il momento immediatamente successivo all'annuncio di, di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha appena detto, uno di voi mi tradirà. Chiaramente questi dodici amici eh, reagiscono in, in un modo abbastanza... No, particolare a queste parole, perché sono assolutamente inaspettate. Sai, lo stupore è anche quell'emozione che deriva dal fatto che la nostra aspettativa è stata tradita. Cioè, quando noi ci stupiamo di qualcosa, quando siamo grandi, è perché magari ci siamo fatti un'idea no? di quello che avrebbe detto qualcuno, di come si sarebbe presentata una persona, un'immagine, un suono, e poi invece è completamente diverso. E quindi eh, reagiamo con lo stupore. Allora, l'aspettativa è: questi... rispondere al nuovo che irrompe esatto? Questo. Allora, questa notizia del tradimento è ovviamente inaspettata, nuovissima. Mentre prima di Leonardo i pittori si erano come dire contenuti nelle reazioni di questi apostoli, Leonardo invece li fa esplodere ognuno con una reazione diversa. Ora, quello che vi sto per dire è difficile da vedere in questa immagine così piccola, però andatevela a riguardare. Leonardo, come organizza le emozioni e lo stupore di questi 12 personaggi? Allora, li raggruppa di tre in tre, come sappiamo, no? E qualcuno ci ha messo anche dentro dei significati simbolici, no? legati al valore simbolico, cabalistico del numero tre. Però, in realtà, in modo un po' più terra-terra e più, come dire, concreto, già si può vedere un po' da quella immaginina. Proprio sotto di te ci sono tre, tre apostoli ancora visibili vicinissimi a Gesù che reagiscono in un modo molto scomposto a queste parole no? uno punta il dito verso l'alto che tra l'altro diventerà un motivo ricorrente nell'opera di Leonardo dice ma sono forse io? C'è un altro che si tocca il petto un altro che spalanca la bocca insomma reagiscono in modo veramente sconvolto. Dall'altra parte ci sono no, quindi sulla sinistra del, del nostro piccolo schermo ci sono uh, Pietro che tocca la spalla di, uh, di Giovanni, c'è Giuda ecco Giuda per esempio no? Come viene identificato? Come, come fa Leonardo a farlo diventare riconoscibile? Perché dobbiamo ricordare che questi cenacoli erano dipinti nei refettori e quindi i monaci, mentre mangiavano, si dovevano ritrovare in quella cena, come se stessero partecipando anche loro all'ultima cena, e dovevano in qualche modo riconoscere Giuda per capire quello che non dovevano seguire, chiaramente, il traditore. Allora, di solito veniva posto dall'altra parte del tavolo, Leonardo rinuncia a questa idea, lo fa sedere con gli, con gli altri, però lo gira, gli gira le spalle ed è l'unico che ha il volto oscuro perché gira le spalle alla luce che giunge uh, da, da, dalla uh, sinistra del, del, del dipinto. Giuda reagisce come dire, ovviamente, con grande sorpresa, urta un barattolino di sale, lo fa cadere sulla tovaglia, sparge il sale sul tavolo. Insomma, Leonardo ci mette tutti i dettagli per far capire come sia stato veramente colpito da queste parole. Se però invece guardiamo gli altri sei apostoli, allora, tre non li possiamo vedere perché ci sei tu, allora, Guardate di quelle Santino, che sono rimaste. permettimi questo atto di riparazione verso Leonardo, usiamo il modo vecchio, eccolo qui. È ancora peggio, però così si vede ancora di meno perché ci sei tu. <ride> Vabbè. Ma non ti preoccupare, comunque, insomma, le, le, le, più o meno è nota l'opera. Comunque, quelli ai lati del tavolo si stanno ancora chiedendo, quindi non reagiscono così scomposti, sono abbastanza, come dire, rigidi e solo con le mani fanno dei piccoli gesti, perché si stanno ancora chiedendo il senso delle parole di Gesù. Cioè, sembra che quelli seduti vicino hanno sentito bene e sono sconvolti. Quelli ai lati del tavolo si chiedono, ma che ha detto? Ma che avrà voluto dire? Ma che senso sono queste parole? No? Perché questo? Perché sono proprio posizionati in questo modo? Sei ai lati, ancora incerti, e sei sconvolti vicino. Perché Leonardo in quegli anni a Milano sta studiando come il suono si diffonde nell'aria e ha scritto e capito e, e no, disegnato il fatto che la diffusione del suono nell'aria sia una questione di spostamento di materia. Lui fa proprio l'esempio classico del sasso che gettiamo nello stagno, no? che produce dei cerchi netti vicino a lui che diventano sempre più deboli fino a scomparire. E così dice: si diffonde il suono. Se sei vicino alla fonte. Il suono è molto netto, lontano, questa materia, questa onda, si disperde. È per questo che distribuisce così le emozioni e lo stupore eh, dei, dei, degli apostoli. Proprio perché è frutto di una sua ricerca scientifica che finisce nella pittura. Grazie perché ci fai vedere... Eh con la tua maestria solita la quantità di livelli in cui un'opera d'arte può essere letta abbiamo e pochissimo dobbiamo, tempo forse quanto manca? Sì, dobbiamo, eh, diciamo che in un quarto d'ora dovremmo chiudere eh, allora vado al successivo? sì sì perché questo? perché abbiamo messo Caravaggio? perché eh, io Aspetta, sono tra coloro perché lo ami? esatto Okay. perché è un mio, mio cavallo di battaglia <ride> e poi perché eh, io veramente non, diciamo, non, non sono, sono l'unico a dirlo ma insomma penso che possiamo tutti quanti essere d'accordo se guardiamo quanto eh, Caravaggio ha raccontato le nostre emozioni e, e possiamo veramente dire che sia il vero erede di Leonardo ci sono due elementi che Leonardo ha sperimentato e che ha introdotto in modo rivoluzionario nella storia dell'arte che poi Caravaggio ha fatto propri non, non, ci non ci dimentichiamo che Caravaggio nasce a Milano, si forma a Milano una Milano che alla fine del Cinquecento era ancora intrisa di leonardismo uh, quindi lui ha visto dal vero tante cose legate al mondo di Leonardo ecco, quali sono i due elementi di Leonardo tra gli altri che Caravaggio raccoglie in modo più netto? Uh, fin da giovanissimo, perché poi questo ragazzo morso a Ramarro è tra le primissime opere da una parte l'emozione, il racconto dell'emozione cioè quella che Leonardo aveva descritto nel suo trattato della pittura come il moto dell'animo no? un pittore, diceva Leonardo si può definire tale se sa descrivere i moti dell'animo attraverso la sua pittura e Caravaggio studia in modo molto preciso le emozioni lo vediamo anche da certi suoi piccoli esperimenti, da come cambia le, i dipinti, quando li vede i raggi X, no? si capiscono come cambia la sua impostazione delle fisionomie. L'altro elemento che Leonardo per primo ha collegato al discorso emotivo, emotivo è l'istantaneità del gesto. Quindi l'emozione che Leonardo comincia ad esprimere per esempio nel cenacolo è un'emozione che accade di fronte ai nostri occhi. Nel momento in cui questo passa nelle mani di Caravaggio, molto più maturo, molto più audace, siamo nell'epoca barocca, quindi nel momento in cui si va in cerca di, di, di emozioni forti, questo diventa ancora più istantaneo, immediato, cioè ancora più fotografico e cinematografico rispetto a quanto non facesse Leonardo. E questo ragazzo, l'espressione di questo ragazzo la dice tutta. No? Se vi ricordate la parte inferiore del quadro, lui ha appena messo la mano in un. un, un, un, un, un, un, un gruppo di frutti, insomma, di verdure, senza accorgersi che tra le foglie era nascosto un ramarro, che gli ha morso il dito. E ha, ha, ha reagito. Allora, con questa spalla, in primo piano, Caravaggio ci dà proprio la sensazione del fatto che lui si sia ritratto. No? È una reazione molto scomposta la sua. Guarda quella mano come è, no? così un po' come sembra veramente che sia in un momento in cui è tesa, no? non si sta deve distendere, ma Caravaggio che cosa fa? Dove concentra l'emozione uh, di questo ragazzo? La bocca, meravigliosa, carnosissima, segna aperta. Ma poi c'è un punto in cui si concentra l'espressione di questa emozione, che pensa solo più di cento anni dopo il grande catalogatore delle emozioni, cioè il pittore Charles Brun, il, un pittore della corte di Ressole, ha catalogato. Allora, il punto in cui nell'arte, ad un certo punto, quando si fa uno studio preciso, si concentrano le emozioni, Lia, è questo triangolo qua. Eh, il triangolo dalle, tra le sopracciglia e il naso. E infatti, guardate, Caravaggio ha creato delle pieghe che lì ci fanno intuire come questo ragazzo stia reagendo. Ora, però, ti faccio una domanda, Lia: tu limiteresti la descrizione di questa espressione allo stupore? C'è la paura. Brava. Disgusto. Brava. Insomma, si sconfina eh, esatto. in altre direzioni. Perché, in fondo, è vero. Cioè, eh, come dire, uno, le nostre emozioni non sono così nette, no? Ci sono tanti elementi che le compongono quando eh, appunto come in questo caso è esattamente come hai detto tu lui è schifato dal, dal, dal ramarro è sorpreso è addolorato perché gli avrà fatto anche male cioè c'è un, un, un insieme di emozioni che eh, caravaggio riesce ad esprimere ed è questo il salto di qualità tra la generazione di leonardo e la generazione di caravaggio cioè Oltre alle emozioni forti e all'istantaneità, Caravaggio è così geniale da, riesce a, da riuscire ad esprimere, e a costruire emozioni complesse. Rendendo conto dell'effettiva ricchezza dei nostri sentimenti. Esatto. Stati no? esatto. facendo davvero un passo avanti. Costantino, vogliamo andare avanti con... L'ultima. Esatto. Che appena la vedete vi capirete perché l'ho messa. Eccola, Eccola qua. qua. Questo è un dettaglio della medusa di Bernini che si trova all'interno dei musei, della collezione dei musei Capitolini a Roma. Allora, che, che, che, cosa voglio, che cosa riusciamo a capire? Prima di tutto che qui di nuovo il gioco, o meglio la concentrazione dell'emozione di nuovo su questa parte del volto. No? Vedete come lei che sostanzialmente viene eh, rappresentata da Bernini nel momento in cui ha capito che è spacciata. Cioè si è appena vista riflessa nello scudo specchiante di Perseo e ha capito che si sta trasformando in pietra lei stessa. Ti fermo Quindi, un secondo, Costantino, prego. non so se hai colto eh, l'accurato appello di una persona che ci segue che vuole un no. tuo libro su Bernini e Borromini. Allora ma, eh, comunichiamo che noi stiamo lavorando a un altro progetto. Al momento, ma questo potrebbe annunce, anche... Però esiste... Però la, terza, però la terza... ce l'ha un titolo storico. Jenny sì. eh? sì. eh, Rivali però, del... lo, vogliono lo vogliono da te. Lo vogliono da me. Va bene, ci, ci stata lavora. Stata bene. Sì. Ci lavora. 2021. Parliamo di altro. Sì. Poi sì. dopo, insomma... Sì. Ne parleremo. Sì. Allora, eh, tanto sono anche questa una mia grande passione, Bernini e Borromini, effettivamente. Um, da Romano quale sono, tra l'altro? E, e Allora qui... Bernini che cosa fa? P P Lia, pensa al privilegio che ha Bernini. Bernini deve scolpire il volto di Medusa che nel mito sta per diventare, o meglio, si sta pietrificando. Quindi lui deve scolpire una cosa che è vera, che è reale, perché lui ha la pietra in mano, il marmo, e, e praticamente quello che racconta il mito lui ce l'ha, lo deve costruire in tre dimensioni e lo deve rendere reale. Ok? Quindi è il racconto che si fa concreto, che si fa realtà, ed è lui che lo deve mostrare. Quindi ha una responsabilità enorme, se ci pensi, no? Eh, però anche un grande privilegio, perché è il mito davanti ai nostri occhi. E lui si concentra su questa espressione, cioè sull'istante nel momento in cui lei si è appena resa conto. No? E, e, ed è struggente, è una sorpresa. Quindi Ci sono gli elementi che aveva già messo Caravaggio, no? la bocca segna aperta, no? le, le, le sopracciglia, la, la fronte aggrottata, ma con questa curva altissima delle, delle sopracciglia che coinvolge anche la forma degli occhi, e, e, in, in cui noi ci immaginiamo una distensione dei muscoli del viso che non avverrà mai, no? perché lei per sempre rimarrà pietrificata con questa emozione che diventerà eterna. No? Per me è eccezionale, Cioè, trovo veramente… decisamente, um, no? così come altrettanto eccezionali sono altre opere di cui non facciamo in tempo a parlare no. oggi, ma che sono presenti nel libro. Ne nomino una perché… Sì. Quando ho letto a suo tempo ero rimasta molto colpita. C'è un'annunciazione di Lorenzo Lotto che si chiama Maria. Quella è divertente. molto divertente. sono le due parole perché poi appunto ci sì, eh, sì, mandiamo sì, sì. e ci mandiamo. Uh, ma, ma quella è molto divertente perché vabbè, Lorenzo Lotto è, è anche lui. No? Um, effettivamente è un anello della catena tra Leonardo e Caravaggio, siamo con quell'opera intorno agli anni 30 del Cinquecento, eh, ed è una, molto curiosa perché è diciamo, l'unica annunciazione nella quale la Vergine sembra non volerne sapere di accogliere l'annuncio dell'Angelo, della, della, dell dell'Arcangelo, perché l'Arcangelo Gabriele irrompe nella sua casa con, mettendosi in ginocchio brandendo il giglio come fosse una spada sostanzialmente no? per cui, eh, e, e con l'altro dito punta verso l'alto, andiamo a guardare in alto e c'è il Signore Dio che sembra quasi tuffarsi letteralmente con questo gesto sulla Madonna la quale si gira quindi dalle spalle all'angelo, dalle spalle all'arcangelo, dalle spalle a, al Signore, guarda verso noi e dice oh signora mia questo, e recupero una citazione che fece uh, il Arbasino, che nella descrizione di questo quadro, in cui lui, no, capace di descrivere no, certe reazioni femminili o classi sociali del nord Italia, dice, sembra che lei dica «Oh signora mia, non sia mai che accada». E effettivamente è una sorpresa assolutamente che qui, ironica, uh, in, inaspettata, dovremmo dire, che però ci invita a comprendere come in realtà il 500 sia stato un grandissimo laboratorio per le emozioni, un enorme laboratorio che poi ha prodotto i grandi, le, le grandi reazioni, le grandi emozioni barocche, ma nel 500 c'è stato un fortissimo dibattito su come le emozioni dovessero essere espresse e questi esempi che abbiamo fatto ne sono un, un esempio. Grazie Costantino, grazie, grazie davvero e eh, avrai letto anche tu i commenti di grandissimo apprezzamento delle persone ti seguono e quindi come dire, mi unisco a questo coro di apprezzamento è sempre una gioia sentirti eh, tu hai parlato di stupore, hai parlato di meraviglia, hai ricordato che lo stupore e la meraviglia sono collocati, come dire, all'origine del processo di conoscenza. Eh, la volontà di suscitare stupore e meraviglia è anche uno degli obiettivi di alcuni artisti e mi viene da pensare in particolare che una parte dell'arte contemporanea ha voluto eh. esplicitamente esercitare dei gesti di rottura proprio con, con questa volontà di stupire moltissimo. E mi viene da chiederti, Costantino, eh, non so perché eh, mi viene questa cosa della sfera di cristallo con te. Eh, che cosa può fare oggi l'arte per stupire ancora? Come stupisce oggi l'arte? Scusa, ci spostiamo al contemporaneo e così aggiungo certo. altro pentello, il tuo curriculum. Tu sei stato anche curatore al macro, che è il Museo di Arte Contemporanea di Roma, quindi pur essendo la no. passione, hai frequentato e frequenti anche... Sì, la tra, eh, tra l'altro anticipo che sto, sta, sto, stavo e sto ancora lavorando a un grande progetto di installazione di arte contemporanea che, se tutto va bene, dovevo inaugurare ad aprile, ma inaugurerà a settembre all'interno proprio del parco di Villa Borghese quindi il contemporaneo ancora fa parte della mia quotidianità ed è un um, è crep, crepi, ma poi, insomma, poi ne, ne verrete a sapere insomma ovviamente Sato. perché Um, speriamo, insomma, che possa veramente essere in, eh, aperto insomma. non dico inaugurato perché di inaugurazioni caralia, nei prossimi mesi ce ne saranno ben poche, non sarà più possibile fare inaugurazioni, questo progetto, uh, apro e chiudo parentesi ha la fortuna di svolgersi in un grande spazio aperto e quindi ci dà più opportunità per essere eh, aperto, insomma, e eh, iniziato comunque, beh, è, è una bellissima domanda questa, e ti ringrazio per avermela fatta, perché effettivamente il contemporaneo eh, ha ha tanti problemi il contemporaneo, no? Cioè, se tu ci pensi, in fondo, Leonardo, a parte Michelangelo e Raffaello, e non è poco, quali rivali aveva, quali nemici, quali, a, con chi doveva competere, no? um, eh, non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano altri mezzi, altri strumenti che possono appunto, dare emozioni e stupire uh, uh, al pari e forse anche di più a volte dell'arte. E allora gli artisti contemporanei ci sono sempre, negli ultimi decenni soprattutto, pensa uno come Maurizio Cattelan, per esempio che ha fatto dello stupore alla eh, sua cifra, esagerando spesso anche oltre, no? A volte il, quello che noi potevamo considerare il senso del pudore. Um, ecco, diciamo che la sfida degli artisti è quella di stupirci, sempre però cercando di mantenere aperta una, una, come dire, una visione del futuro. Cioè, se un pittore, un artista, un artista concettuale realizza un'opera che mi debba stupire in modo gratuito, cioè senza farmi riflettere sulle delle contraddizioni del nostro tempo e, e aprirmi una finestra sul futuro, allora è un'opera d'arte assolutamente che non ha nessun tipo di, di senso per quanto mi riguarda e soprattutto non ha un valore che può mantenerla nel futuro, no? Cioè, se penso a, per dirti, no? La, sulla sessualità ha giocato già uh, Bacon, per esempio, Freud, per esempio. Mi cioè... scrivono, scusa Dimmi. Costantino, mi scrivono che non si sente più. Eh, ah. Chiedo a qualcun ah, altro di so. per confermarlo perché non so se ho una fatto persona. cadere tutto. Eh... Tu mi senti però, Lia? Io ti sento perfettamente, chiedo qualcun altro. No, no, Marchese Stella dice che si sente, Marchese Stella dice che si sente. Allora, no, mi ha cascato il, il telefono. che rischia di essere un esercizio di stile. Quel esatto, esatto. Stile. E l'arte, quella vera, invece, deve suscitare la meraviglia intesa come inizio di un processo di conoscenza in ogni caso, no? L'hai detto, l'hai detto. Questo. questo deve portarci a, come dire, a pensare al futuro. E, e insomma, non voglio citare artisti, ma insomma, ripeto, Maurizio Cattelan, devo dire, lo, fa, lo, lo sa fare abbastanza bene certo. se tu pensi a ti, ti, ti do solo questo esempio che è molto famoso no? la, la famosa mano che c'è davanti alla borsa di Milano il monumento sì. eh, che è, è, diciamo è con le dita tagliate e rimane visibile soltanto questo dito no? allora eh, chiaramente la prima cosa che ci viene in mente di pensare è al senso dei, dei, del famoso dito medio che lui Mh, presenta alla borsa considera che è stata inaugurata nell'anno della crisi del 2008 quindi no, di, di quanto le banche avessero e le borse avessero creato problemi però giustamente in un testo che scrisse uh, poco tempo dopo um, Stefano uh, io ho Lapsus adesso mi verrà anche il cognome, perdonami Stefano Chiodi, ecco, Stefano Chiodi lui portò è a riflettere la terza che ci ricorda che dobbiamo chiudere sì, chiudiamo. allora Stefano Chiodi giustamente fece riflettere sul fatto che questa Mano, In realtà non è una mano che ha le dita piegate, ma è una mano che ha le dita mozzate. Quindi, se si ricostruisce, in realtà è un saluto romano, un saluto fascista, nazista di fronte a quello. Quindi, vedi che c'è no? sì, sì. contraddizione di in termini, tempo. il volgare, la storia messo insieme, insomma. ecco, Quindi, stupo, stupire sì, ma producendo conoscenza, come giustamente ha detto okay. te. E no, grazie, ed è diciamo eh, l'obiettivo e la missione della cultura a 360 gradi permettimi di dire, anche noi cerchiamo di farlo con i nostri libri eh, alla velocità della luce, ricordo, visto che hai nominato la borsa di Milano, che domani alle 12 a Casa La Terza si parlerà di economia, perché ospite di Giuseppe La Terza ci sarà Enzo Cipolletta con cui quindi si, si ragionerà di scenari, prossimi venturi ehm, anche dal punto di vista appunto della tenuta economica, del Paese. Io Costantino ti ringrazio veramente moltissimo. Grazie a te, È stato interessante, intrigante, ci ha fatto venire voglia di, di andare a viaggiare eh, in tanti dei luoghi che ci hai nominato e di rileggere il libro per chi l'ha già letto. Eh, Un'ultimissima cosa, noi lo chiediamo sempre ai nostri ospiti e con questo ti saluto. Vuoi lasciare un consiglio di lettura a chi ci ascolta? Oddio sai che non ci ho pensato. Sì, aspetta. Uh, sono sicuro che adesso non lo trovo qua. Uh, è un libro famosissimo in questo momento in cui abbiamo aspetta che lo prendo eh, in cui abbiamo forse più tempo a disposizione potrebbe essere affrontato se non volete le, le, leggere le, o rileggere la research uh, di Proust, questo per me è sempre un libro che merita Cardelli, no? sì, Il cartellino sì. di Donna sì, Taff. Sì, sì, perché è insomma, una racconta del mio mondo, uh, però è un libro insomma, dove c'è veramente tutto, un'opera un sì. capitale. E però siccome so, la mole non è indifferente, forse in questo periodo si può affrontare con più uh, serenità bene, all'una meno due Svizzeri precisissimi riusciamo a salutare chi ci ha ascoltato eh, continuate a seguirci sui nostri canali social Casa La Terza continuerà anche nelle prossime settimane con un nuovo calendario che verrà comunicato sul nostro sito e eh, appunto sui nostri account. Costantino grazie davvero, allora grazie. Tanto continuiamo a lavorare per il nuovo libro e poi abbiamo già sì. quello del 2022 a grande richiesta eh, <ride> Beh, sarà, sarà interessante No, di in qualche no. modo. Riaffrontare il tema di un grande classico di La Terza. Ciao! Grazie davvero, buon proseguimento, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.